Ah, Mr. di YouTube fa cagare e raccontatemi il vostro 2017 su YouTube! 2017, l'anno della cosiddetta rivoluzione, ha fatto schifo E oggi vi voglio dire una cosa, io non capisco YouTube Rewind Perché? Perché? Perché? Non mi hai messo nel video, io, io sono allibito Le mie ciabatte di Gucci sono allibito sto tuo comportamento non si fa non si fa Io paladino della Giustizia di YouTube Italia non vengo messo nel video YouTube Rewind 2017 Ok così che la metti YouTube Ok va bene va bene va bene ok Ascoltami bene ti sfido Se ne hai effetti speciali ah Round 1 mi hai battuto! Uno. Round due! Ah, ah, ah, ah. Ho vinto! Oh mio.